Ciao a tutti, sono Emma e faccio l'apprendistato di elettronica alla Schindler di Laperno. Le tre parole che userei per descrivere un apprendistato sono È l'apprendistato innovativo, sempre in evoluzione e molto variato. Molte persone ritengono che la professione di elettronica sia ripetitiva, invariata e monotona. Ma non è così. È una professione molto vasta, composta da diversi campi, in cui ci si può anche specializzare. Le mie attività quotidiane sono lo studio e la realizzazione dei progetti di fabbricazione e testaggio, messa in servizio e manutenzione di circuiti elettronici. Per l'apprendistato di elettronica è importante che tu sia una persona che sappia tenersi al passo delle tecnologie, informandosi e aggiornandosi frequentemente. Se tu ti identifichi nelle caratteristiche che ho elencato, saresti un ottimo candidato come apprendista elettronica. Unisciti, Unisciti al nostro team! team.